a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Visto che vi è piaciuto un casino di Dinosquad E credo che l'avrete già notato Lui sì, lui È un nuovo arrivato E anche lui che magari l'avete notato meno Sì E abbiamo sbloccato il quarto slot per i dinosauri Che è quello per i dinosauri giganti Quindi e avevo sbloccato anche lui cioè avevo già registrato questo video ma poi mi sono accorto che non aveva registrato l'audio non so perché il microfono non aveva registrato e quindi adesso lo, lo, devo, lo sto riregistrando quindi tutte le novità ve le devo ridire abbiamo sbloccato lui che è il Primarch praticamente è la versione molto più forte di Primeling eh, perché il Primeling Ah, vedete, c'aveva Dino Power 365 al livello 9 ed era rank D. Invece, Primarch al livello 8 è rank B. E dell'Order quindi, è comunque, è di una classe ed è Dino Power 1480. Poi c'è lui che è un cecchino, e lui che è un tuttofare di <ride> Basta. Poi c'è anche lui, ho pensato che se sblocco questo qua. Sì eh, Ci metterò lui Perché lui comunque ce l'ho Il resto lì non fa niente No Poi ho messo lui perché è più forte Molto più forte Allora Vediamo le tasche Cerchiamo di farle Allora Ovviamente dobbiamo avere l'MVP In una battaglia Facilissimo Con lui Con questo qua gigante Adesso Ogni volta che faccio una, Quasi ogni volta che faccio la battaglia E, e, e, vin e vinco Prendo l'MVP che faccio un casino di roba di punti eccetera prendiamoci il dominus così perché si chiama dominus e partiamo ah, figo quello ciao fratello minore Give it to me, like. per oh, sbaglio no. avevo cliccato la pubblicità però non l'ho fatto posta allora vediamo tutte le medaglie che abbiamo vinto intanto vedete mvp un botto di medaglie mvp top archivement e mvp è il c'è scritto reward for the most significant archivments in the battle cioè invece, chi ha fatto più medaglie queste qui no quindi vabbè le mvp le abbiamo reso. ci prendiamo il 10 di oro ci vediamo l'uovo, ah, siamo passati in lega argento non sono più in... in bronzo siamo in argento raga in argento è difficile, è di diverso dire argento che bronzo guardate qua che bello che bello essere in silver eh e fra poco gold abbiamo quante abbiamo 291 coppe raga vi rendete conto 291 coppe allora poi devo fare un'altra cosa che cioè se anche voi volete che vi saluti iscrivetevi iscrivetevi, iscrivetevi nei commenti quindi ciao giovanni russo sono felice che ti piacciono i miei video. Dopo i saluti, direi di andare avanti. Ora, vi spiego una cosa: è uscita nuova versione 0.17. Infatti, ci sono nuovi mh, sistemi di leveling, che sono diventati molto più brutti. Eh, hanno fatto un aggiornamento al potenziamento di, dei dinosauri. I daily deals e i sample containers le hanno migliorati, cioè può uscire soltanto DNA, non può uscire altro, non oro o argento, quello che usciva sempre per pigliate, per cui... Eh? E... e poi basta. Pente il leveling nuovo è che presente adesso, non serve, non basta che tu abbia... Aspetta, che magari non ce l'ho nemmeno, vedete. Non basta tu abbia vedete l'argento, devi anche avere anche il DNA. Eh, quindi. Ah, intanto scrivete nei commenti se, se secondo voi è forte, Dominus, e se c'è un modo per fare l'oro più velocemente perché ci metto davvero troppo tempo. Se conoscete il gioco per favore ditemelo eh. Nei commenti vi ascolterò sicuramente. Grazie. Andiamo al prossimo combattimento. buone pitti buone pitti di prima perché va bene eh, stavolta sono però eh, non mi va bene sei morto non mi devi morire perché mi muori non mi devi morire perché va bene apriamo questo video no ho detto apriamo questo video uh, che ricompensa 15 di oro allora volevo arrivare a 525 di oro oh me clicchi per aspetta non ho sbagliato per poter mettere a lui questa armatura vi piace? Perché con questa è molto più forte, cioè ha molto più vita. Oppure ha lui questa. Però c'è anche meno appariscente. Eh, Santamarri, che vuoi? ciao ho ho oh godu apriamo l'uovo L'ovo bello mi ha dato 5 di DNA del primarch che è quello lì la versione più forte del primo no? il primarch e ma 5 di oro quante cose c'è anche pochissimo poco poco poco poco ragazzi poco poco poco poco, poco. Cioè bisogno fare, un'altra battaglia. Credo che questa sarà l'ultima. Facciamo così, se la perdo ne faccio un'altra, finché non la vinco una. Però credo che la vincerò, quindi... l'ultimo l'ho fatta la kill raga, l'ultimo all'ultimo porino, visto quanto c'è, cioè, è, è scalato poverino comunque, di nuovo al mio VP sacco di medaglie, stavolta soltanto oro e argento e non più bronzo schifoso Salta 10 kill e kids strike anche 50 xp, ah aspetta, voglio vedere una cosa, il prossimo livello il prossimo livello che farò Quanto cosa mi darà? Vai intanto abbiamo nuovo Locust credo No quello è Marconi Quello è Marconi eh, no raga adesso ci dà il premio speciale lì Il DNA speciale vediamo oh. Cos'era? Ah. Aspetta, questo qui, quello che lancia le fiamme va bene, sì accettabile allora, vediamo sì, la prossima volta ah, va bene, schifo il livello 29 sarà buono perché ci sarà il DNA di VASP il livello 34 sarà buono chi, come si chiama Paracelsus DNA e poi il livello 39 livello 44 basta ci sono solo 50 livelli raga che brutto no che brutto vabbè dopo questi combattimenti epici e col nostro fortissimo dominus direi di salutarci e ci rivediamo in un prossimo video come sempre vi ricordo di iscrivervi e e di lasciare like. Attivate la campanellina. Così vi ricorderete quando arriverà il mio video. Quindi. Chi, vi, chi ci vuole? Chi, quando mettete in miniatura il video. Cliccate iscriviti. E cliccate like. Non vi cambia la vita. Quindi mi aiutereste davvero un sacco. Sarei molto più felice. E farei più video credo. Sì farei più video. Scrivete nei commenti qual è il minuto che vi è piaciuto di più. Ciao ciao! Quando avevo già finito di registrare mi sono messo a fare un'altra partita e a quel punto eh, ho guadagnato abbastanza oro da, eh, per poter comprare la skin a lui, come state vedendo. Quindi eh, l'ho registrato questa parte e vi saluto!